L'ospedale cittadino la ristrutturazione? Ci dici qualcosa? Certo, grazie della domanda. Allora, l'ospedale cittadino eh, a Livorno, te non so se lo sai Alessandro, ma mh, la Toscana è famosa, no? È famigerata per la precisione, per, per gli ospedali. Hanno realizzato quattro ospedali che sono in un fallimento totale, proprio totale, eh, sotto un, um, un sistema che si chiama Project Financing, che ha eh, di fatto eh, ucciso la sanità in quattro città eh, che sono in Toscana Livorno sarebbe stata Lucca, Prato Massa e Pistoia. fallimenti totali, totali cioè il sistema di portare verso il privato, tanto lo sai come funziona il project financing purtroppo in Italia il project financing non è eh, quello inglese non è, perché non ha ovviamente tutta la legislatura che gli sta dietro che è quella inglese quindi qui è semplicemente un metodo per portare i privati all'interno di un servizio e di fatto svuotare ancora una volta quello che è pubblico eh, dandolo di fatto ai privati questo è quello che di fatto è il meccanismo allora Livorno l'abbiamo fermato quindi rispondo a te perché Livorno era il quinto ospedale eh, che volevano realizzare avevano già fatto tutti gli accordi Rossi, che dici? Rossi non, è molto contento. Rossi non è molto contento, quando prenderemo la regione toscana le prossime regionali sarà ancora meno contento. La cosa folle è che eh, anche qui no, ci vuole la semplicità, noi abbiamo il dono della semplicità, vedete io ho anche le stringhe di, perché non ho trovato due stringhe uguali, quindi la semplicità è qui, no no no è vero, è vero. E la, la, la cosa semplice nel, nella progettazione di questo ospedale che in qualche modo sarebbe stata l'alternativa a quello di Viale Alfieri che eh, è stato pensato a suo tempo, perché una volta quando si facevano i progetti si pensava eh, nell'interesse del pubblico, delle persone allora Viale Alfieri, Viale Alfieri è l'ospedale di Livorno che è posto esattamente nel baricentro della città ma non è che l'avevano fatto a caso di metterlo nel baricentro della città perché l'ospedale deve fornire dei servizi attorno ai quali se un ospedale è posto nel baricentro ci sono i suoi motivi perché vuol dire che per arrivare lì da tutte le parti della città ci si impiega notoriamente meno perché è il baricentro per l'appunto questi geni proprio questi geni della geometria hanno fatto un pensiero di realizzare l'ospedale alternativo quindi questo nuovo ospedale dicendo ah, i servizi perché poi è l'involucro no, che secondo questi crea eh, quello che è il servizio al cittadino in un posto che è completamente all'esterno della città e non, e ovviamente, non è il baricentro. Eh, fate, fate conto che, che la città è un grande cerchio, è posta all'esterno estremo, di un, in montagna per di più. Perché dire, cioè, in basso è troppo facile, no? Allora il problema è che viabilità, viabilità inesistente. Quindi, tanto per essere chiari, sarebbe in un punto in cui per arrivarci. Eh, non ci sono nemmeno le corsie di emergenza quindi eh, siccome si sta parlando della periferia sud di Livorno e in particolar modo nella zona di Montenero per arrivare all'ospedale di Montenero che cosa bisogna fare? bisogna fare che in caso di incidente e accade, e -accade la eh, variante Aurelia è completamente bloccata e allora in quel caso lì bisogna volare perché non c'è versi di arrivare all'ospedale dopo che non c'è versi quindi questo è ad esempio uno dei problemi veri reali che eh, saremmo dovuti andare a risolvere ciao Massimo ciao. abbiamo l'onorevole Artini che è arrivato al quale io tra poco passo la palla <ride> e, e quindi questo è uno dei primi problemi ma non l'unico legato a questo poi ci sono altre mille questioni eh, che, che sono ovviamente tutte frutto di un'analisi che abbiamo anche qui preventivamente, preventivamente analizzato Insieme a, uh, ad esempio c'è un bellissimo libro che vi invito, che vi invito a leggere eh, proprio sulla sanità toscana e sugli ospedali toscani scritto da Daniele Rovai Daniele Rovai ha scritto questo libro inchiesta sui quattro ospedali tra cui anche il vostro eh, che rivela lo tutta la verità ve il nostro? ottimo, vedi? e allora anche lì perché naturalmente dopo che noi a Livorno abbiamo detto un chiaro no allora subito hanno messo gli occhi su Pisa perché è, funziona in questo modo qui e no, è perché naturalmente cercano l'appoggio politico, cioè in qualche modo i soldi devono arrivare all'interno del meccanismo, perché a queste persone qua non gli interessa assolutamente del benessere del cittadino e dei servizi al cittadino, quello che in qualche modo interessa è avere introiti all'interno dei meccanismi di partito e questa è l'unica cosa purtroppo che, che dobbiamo combattere perché effettivamente è un problema serio, è un problema vero.